di oggi è per me un appuntamento molto importante. Quando parliamo di musica classica napoletana, sappiamo ci sono tantissimi artisti, autori, interpreti, chansonnier che sono riusciti e che riescono ogni giorno a portare avanti il valore e il significato di quest'ultima. Oggi abbiamo avuto il piacere e l'onore di parlarne e di confrontarci con uno degli eredi di Roberto Murolo. Sto parlando del maestro Mario Maione e dunque innanzitutto buongiorno maestro grazie per aver accettato di scambiare queste quattro chiacchiere con me e prima di tutto come stai come stai affrontando queste giornate e soprattutto cosa pensi dei social in questo momento che stanno dandoci una mano a sentire meno le distanze e a tenerci un po più vicini Beh, come posso viverlo? Un po' come tutti quanti che viviamo a casa, un po' come anche diversi colleghi artisti che eh, ogni tanto fanno una diretta, ma poche, non ne faccio eh, tantissime. Noi amiamo più che altro il pubblico. In, uh, da vicino che è molto più interessante e più bello. Il, i social, i social io sono stato da diversi anni che grazie a una mia amica che mi fece scoprire facebook ho cominciato a frequentare li frequento abbastanza perché servono, servono tantissimo anche visto che a volte certi canali più importanti non si fanno arrivare almeno ci arriviamo con i social c'è tanta gente che ci vuole bene insomma e va bene così la giornata la passo a casa, normalmente con la speranza che le cose si possono mettere a posto quanto prima, e poi cominciare a prendere un po' d'aria, un po' di sole, e tutto il resto poi verrà piano piano. Esatto, però come tu stesso dicevi, io credo che anche nel, soprattutto la musica classica napoletana sia veramente difficile da poter apprezzare e trasmettere nel migliore dei modi nel momento in cui manca proprio il contatto diretto col pubblico quindi manca la platea in carne ed ossa quali sono le, le emozioni le sensazioni che più difficilmente riescono a essere trasmesse tramite uno schermo? Eh sì insomma come dicevo prima effettivamente eh, la realtà insomma del pubblico il palcoscenico vedere eh, provare le sensazioni eh, delle persone eh, attraverso un applauso tu capisci subito se l'applauso è molto forte molto intenso vuol dire che in quel momento stai mandando un messaggio e, e non è la stessa cosa farlo via internet oppure come dico sempre io difficilmente canto in playback perché credo anche in televisione quando posso faccio sempre live perché è tutta un'altra cosa emozionare emozionarsi e far emozionare e il momento insomma è, come ripeto è è difficile anche per la canzone napoletana, lo è sempre stato, lo sarà, lo sarà ancora ma, di maestro, più. in questi giorni di emergenza, parlo soprattutto dell'inizio proprio di, di quest'ultima, un po' tutti gli artisti, del, ma credo di poter dire a tutti noi che amiamo follemente la nostra terra, ha fatto comunque uno strano effetto vedere quel lungomare così vuoto, così deserto. A te personalmente quali sensazioni e quali emozioni ha trasmesso e come credi che abbiano reagito i nostri compaesani a questa emergenza? Il lungomare mi, mi fa una tristezza immensa, tremendo. Io che l'ho sempre vissuto da piccolino, insomma, e negli ultimi anni addirittura con questo lungomare liberato lo vivevo ancora di più. Anzi, a volte preferivo non uscire perché era talmente tanta la gente. A me adesso, in questo momento, tutta quella gente che era sul lungomare. E mi manca tantissimo i miei com, conquartierani come definire credo che si siano comportando benissimo io c'è cioè, un carissimo amico che ogni giorno mi manda una foto perché lui esce col cane, porta il cane in giro così e mi, mi fa vedere le foto eh, lungo, via Pedigrotta, via Mergellina e eh, eh, anche spesso sul lungomare deserto come dovrebbe essere e arriviamo adesso a un momento che stavo aspettando davvero tanto. Come ben sai, io sono una grande amante della musica classica napoletana e non potevo esimermi dal parlare del tuo grande antecedente. Ovviamente sto parlando del maestro Roberto Murolo. Sono tanti i ricordi che ti legano a lui e c'è una carriera intera. E dunque mi chiedevo c'è in questo momento un episodio che ti andrebbe di condividere con noi? Poi mi chiedevo, secondo te il valore della musica mh, rispetto ai tempi d'oro possa essersi modificato nel corso del tempo fino ad oggi? Bene, senz'altro il valore della musica è cambiato tantissimo, come ho accennato anche prima, eh, ma non solo nella musica napoletana, ma in generale nella musica a 360 gradi. Io ho vissuto un'epoca un po' fortunatamente a cavallo tra l'epoca d'oro e quella quando... Insomma c'erano ancora questi grandi artisti un po' più anziani, io ho avuto la fortuna di conoscerli bene, proprio bene bene bene, Pubella Maggio, eh, Rosalia Maggio, eh, la signora Conte eh, e poi i miei illustri, illustrissimi maestri e colleghi, Aurelio Fierro, Nunzio Gallo, eh, Franco Ricci addirittura ho conosciuto, era un pischello nella galleria, lo frequentavo. E ogni giorno lo incontro, pensate che i grandi signori di una volta eh, ci davano del voi il voi è rispetto, il lei è distanza, sono due cose completamente eh, diverse, la nostra filosofia napoletana, se noi date il buio alla persona è perché è rispettoso verso l'altro. E il mio rapporto con il maestro è stato bellissimo, è stato straordinario, meraviglioso, 35 anni di grande amicizia intensa, fortissima, veramente. Allora, la prima volta che l'ho visto è stato nel 1974 eh, con il suo fedele eh, collaboratore, che era Pablo, poi, dopo pochi poi cominciata la frequentazione e c'è stato il, il suo grande, fedelissimo amico, impresario, tutto il grande eh, cavalier, commendator Ugo Sannino, che cara Sara tu eh, conosci molto bene. <ride> cioè Conosci bene a livello di affettuosità, di, di, di, di parentela, di familiarità. E, mh, bene e da lì c'è stata questa amicizia stupenda, meravigliosa, quelle serate bellissime, quei, quei grandi concerti che io l'ho accompagnato, spesso e volentieri mi faceva cantare prima di lui, oppure eh, diceva, aspetta un momento, canta tre, quattro canzoni e eh, poi dopo canti due. Me ne racconto una molto bella, fantastica, che c'è che, che, che anche... Allora, eh, Ugo non era stato Ugo Sannino, il suo impresario, non era stato oh, molto bene, veniva... Purtroppo da, da un problema cardiaco. C'era Pablo, Pablo, uh, anche lui insomma, anziano, 8 non camminava molto, molto bene. Un giorno allora, Roberto mi chiama e fa: Ma ti devono a fare tre concerti a uh, fuori: uno a Ro uh, Verona, Bologna e Roma. Tu. Devi assolutamente venire con noi, dico oh, maestro, ma io come faccio? Vabbè, come faccio a venire? Io lavoro in un locale a Napoli, non posso, ma poi tu sei con Pablo, sei con Ugo che poi con la sua macchina me la ricordo, una Renault grandissima e mensa, che bellissima. Cioè, no, no, no, non mi importa venire pure tu. Ok, ci mettiamo in macchina tutti e quattro e partiamo, e facciamo questa torne bellissima, straordinaria a Verona, la seconda terza canzone, mi mette la chitarra in mano così va a Bologna e così fa anche a Roma. Allora il maestro, devo dire, era un po'... <ride> non molto parsimonioso a livello, a livello di, di soldi, era un po' ti, tiratello, ma eh, vabbè, ognuno ha i suoi pregi e ha anche i suoi difetti, se li vogliamo definire difetti. E comunque finiamo queste tre serate eh, a Roma lui mi dice, senti Mario, io vorrei pagarti che tu hai perso tre serate, so che hai perso 600 600000 lire in questi tre giorni di lavoro. Eh, dico vabbè Roberto, no, no, no, no, io ti voglio pagare. Allora lui prende questi soldi, queste, tutte queste 10.000 lire, me lo so mai dimenticare, mi chiama da parte e comincia a contare. Comincia a contare e fa 10, 20, 30, 40, 50, 60.000 lire, stiamo parlando. Una settimana sono stato con loro. Uh, poi si ferma un pochettino, così esita, poi riprende l'altra volta e fa 70, 80 mila lire, prende i soldi e fa ecco Mario io ti voglio pagare, tu hai perso i soldi, è giusto che sia così, io lo guardo e faccio, Roberto mh, ma non ti preoccupare non fa niente, lascia stare non voglio niente, Va bene, grazie. E se le rimette di nuovo in tasca. <ride> non accadeva salire. Salire incazzati. Ma come non ti ha non ti ha dato i vabbè, non ti preoccupare. Per me è stata una gioia stare con voi questi tre giorni. Ma poi li abbiamo fatti tanti, siamo stati in Calabria insieme. Pensate un po' che spesso, volentieri, quando lui pure faceva dei capricci e mi chiamava, Mario, adesso devi intervenire tu. Interveniva e il maestro cambiava completamente. <ride> non sapevo come rientrare perché veramente sono degli episodi meravigliosi. Sono sicura che è stata una carriera, una vita intera che hai vissuto con lui e sono sicura che ne hai tantissimi di altri ricordi ed episodi, ma grazie per aver condiviso questo con noi che veramente ci ha regalato un momento di gioia e, di... e un sorriso in questi giorni così difficili. Arrivando poi ai giorni nostri, hai parlato in una recente intervista di di un esperimento che riguarderebbe l'uso di nuovi ritmi eh, dallo stampo brasiliano, sono delle canzoni che il maestro Giuseppe Laudanna tradurrebbe poi per te. Questo è il segno evidente che la musica può essere plasmata e trasformata a seconda poi del tempo e delle circostanze, no? è un continuo mutamento. Ci racconti un po' di questa nuova esperienza? Di questo... Sì, non è, è questa nuova esperienza, tra virgolette, allora tramite il mio produttore Luciano Bonetti ho conosciuto questo straordinario sensibilissimo ehm, maestro pianista ma di una, di una sensibilità immensa non avevo mai conosciuto una persona così sensibile anche nei miei riguardi e questa è stata una cosa che abbiamo fatto comincia. tutto è nato da un pezzo che che mi ha scritto Marco Fasano che si chiama Silenzio Rocore che io ho voluto lanciare, ma giusto per dare anch'io un contributo di un inedito, anche se l'ho fatto gli anni passati con un bellissimo pezzo che ho scritto per Critto Casillo, che preghiere pescatori che canto da 35-37 anni nella basilica di Piri Grotta. Eh, ma poi ne ho scritte altre con Renato Rugliano, che prima erano i satici piangenti, però ho voluto rifare questa. questa l Esperienza, questa volta solo da interprete, non da cantautore. E, eh, Luciano Bonetti mi ha fatto conoscere Giuseppe Laudanna, un maestro campano che vive al nord vive a Verona, o a Vicenza, non mi ricordo bene, vabbè, comunque. Eh, ed è stata un'esperienza molto bella. E ogni tanto lui mi manda, eh, lui è convinto che io debba cantare delle canzoni dei pezzi di cantanti, di cantautori brasiliani, perché la mia voce è molto dolce, e molto sentimentale, è il cantaura, cantautorato dalla musica brasiliana, che io adoro, che mi piace tantissimo, molto spesso si avvicina a quella anche parte partenopea. Allora, stiamo facendo delle, così, delle esperienze, delle prove, le faccio ecco via attraverso il... Il web lui mi scrive le cose e la facciamo anche attraverso le canzone metali a volte gli canto una canzone gli faccio un video e lui poi dopo ci mette dei, dei tappeti di pianoforte che sono meravigliosi e questa è la nostra eh, esperienza che poi man mano continueremo vediamo dopo questa bufera vediamo vedremo cosa accadrà voi artisti siete i primi a ricordarci che nella vita non bisogna mai smettere di sognare e dunque maestro ci sono dei sogni che vorresti realizzare non appena tutto questo sarà finito ma sogno nel cassetto ma tutti li abbiamo ma <ride> in questo momento non saprei che cosa dire di particolare io ho sempre detto questo anche nelle mie interviste io um, non sono ho avuto un grande successo, ma il successo della mia vita è quello che dopo 45 anni faccio ancora questo mestiere. Adesso con questo Covid non so che cosa accadrà con noi che facciamo, ma a 66 anni sono più che felice di aver fatto oltre 45 anni, di aver vissuto discretamente bene, dignitosamente bene, con la musica e con quella che più mi piace, la canzone napoletana più sogno di cassetto di questo credo che non ci sia. Maestro io non saprei davvero come concludere perché mi sento felicissima e onorata di aver potuto trascorrere questi minuti con te. Ti ringrazio ancora una volta e ti ringrazio a nome di tutti noi che ti stiamo ascoltando perché ci hai fatto passare bei momenti di spensieratezza, di gioia, di sorrisi anche grazie e attraverso i tuoi ricordi. Avrei un'ultimissima cosa da chiederti prima di salutarci però. Ti andrebbe di intonarci un qualche secondo di un classico napoletano in previsione di quella che sarà poi una ripresa e quindi una speranza di poter riprendere e rivivere questi ritmi e queste melodie finalmente dal vivo di nuovo? Volentieri, volentieri, volentieri, faccio una cosa, un pezzo che al maestro piaceva molto quando avevi alzo la mano destra, alzo la mano destra e tutti quanti come ritornello in coro. Allora, un coro eh, insieme, tutti quanti, virtuale ma bello, di Reginella. Alzo la mano destra, alzo la mano destra, mi diceva il maestro Roberto Murlo. Pagio voluto bene. di tutto